Buonasera amici, eccoci di nuovo in diretta e siamo tornati di nuovo la sera perché abbiamo fatto due dirette eh, al pomeriggio perché il caro amico Diego Manetti e poi Luca di Tolve non potevano la sera ma adesso siamo tornati alle buone abitudini così diamo anche più opportunità a voi di poterci seguire e siamo tornati all'orario serale. Innanzitutto vi saluto tutti e vi ringrazio, vi ringrazio ognuno di voi che entra in diretta e ci segue, e ringrazio Don Carlo che si è reso disponibile questa sera eh, per essere nostro ospite. Vi chiedo anche di attivare le notifiche e di condividere eh, questa diretta in maniera che potremo raggiungere più persone eh, ed essere ascoltati, insomma, a macchia d'olio, spero. Il titolo di questa sera è dedicato a San Giuseppe perché siamo nel mese di San Giuseppe perché con Don Carlo domani partiremo andremo a Mediugori, lui sarà la nostra guida spirituale e festeggeremo proprio Mediugori e San Giuseppe e ho voluto aggiungere San Giuseppe uomo giusto padre e marito da imitare per avere una famiglia unita e felice proprio perché secondo me è riassunto di quello che è stato San Giuseppe e di quello che purtroppo manca nella nostra società oggi. Quindi, cari amici, adesso voglio proprio iniziare subito con le domande e vorrei chiedere a Don Carlo, partendo eh, dalla purezza di San Giuseppe. Lui, insieme alla sua matissima sposa Maria, ha vissuto la cassità matrimoniale. Vuoi parlarci, caro Don Carlo, dell'importanza della castità in un rapporto di coppia e nel sacerdozio? Spiegaci quindi questa importanza perché noi siamo immersi in un mondo ipersessualizzato che ha tolto ogni sentimento in un atto che dovrebbe essere di puro amore. Bene, è un argomento abbastanza impegnativo, ma cerchiamo di, ecco, di portarlo il più possibile, pur nella profondità del mistero. No? La figura di San Giuseppe è una figura molto bella perché è una, vive una situazione molto, da una parte, molto normale, come tutte le famiglie, come tutti i padri, come tutti gli sposi, dall'altra molto speciale, come sappiamo, perché è, un, è il terzo componente della Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe. Come ha vissuto Giuseppe? Ecco, come la sua dignità, la sua santità, la sua purezza, la, come la vogliamo chiamare? Eh. Partendo da Maria, che sappiamo è conosciuta eh, per la sua eternità, ma anche verginità in contemporanea, no? Maria sempre vergina, diciamo così, perché, come hanno detto i padri, anche, anche lo dice eh, un, un dogma della nostra fede. Maria è sempre rimasta vergine, sia prima che durante che dopo il parto. Già questo a noi pone un grosso problema, no? perché sappiamo, eh, conosciamo come eh, vive una donna, la maternità, eccetera. Se noi ci rifacciamo al capitolo primo di San Luca, eh, quando l'angelo le appare e dice: eh, Tu diventerai mia madre, ma io non conosco uomo, non conosco uomo, non, non ti preoccupare. Lo Spirito Santo ti renderà feconda e eh? colui che nascerà sarà figlio di Dio. Eh? Ma io ecco, allora dice, ma è una cosa molto, molto speciale, molto fuori dall'ordinario. Mi sembra che eh, avrà fatto le sue obiezioni Maria, e l'angelo la, dice: Guarda, vedi anche Elisabetta, pur essendo avanti degli anni, fuori già dal tempo della fecondità, eh, dalla, della fecondità appunto, e, e sta aspettando un bambino e già al sesto mese questo bimbo perché nulla è impossibile a Dio ecco, le leggi umane eh, sappiamo che eh, c'è uno e che è la fonte della legge ma anche colui che al di sopra e oltre la legge, la legge naturale no? per cui quando noi diciamo anche nel, nel benedetto dopo la la menzione eucaristica, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, dobbiamo ricordare che anche Giuseppe è stato chiamato a vivere questa speciale paternità e è diventato padre adottivo o anche potativo, un termine che si usa, io preferisco adottivo, che mi sembra più bello consono, no? E questo ci dice che in un legame matrimoniale eh, questa famiglia diventa un un modello di vita per ogni famiglia, no? perché in ogni famiglia va vissuto l'amore vero, che è quello che vive la gente che prende marito o moglie, come dice Gesù, ma c'è anche una castità tra gli sposi, che è quella del rispetto reciproco, che va oltre l'intimità della coppia, che comprende soprattutto per esempio la fedeltà, comprende il valore dell'indissolubilità e l'apertura alla vita, se si è in un periodo eh, fecondo della vita. Eh. Per cui nessuno dei due deve mai diventare oggetto di piacere, ma devono trovare insieme quella comunione d'amore che va anche oltre il sesso. Ecco, allora siamo tutti chiamati a guardare questa famiglia perché ha da dire a tutti, a sposati e coniugati e anche... A celibi, o anche consacrati quello che sono i valori fondamentali che legano delle persone credenti eh? poi c'è chiaramente anche la castità sacerdotale che è vissuta soprattutto attraverso il celibato c'è la verginità consacrata di chi eh, consacra la sua vita nei, nei voti di povertà, castità e obbedienza no? quando io parlavo ai fidanzati dicevo chiaramente questo c'è una differenza tra noi, da un sacerdote voi che vi sposate, però allo stesso tempo non è così grande perché sono due modi diversi per arrivare a Dio. Per, ognuno di noi deve diventare l'altro il mezzo per arrivare a Dio. Sono gli unici due stati di vita, eh, coniugale e consacrato, che sono dotati, tra virgolette, di un sacramento, no? il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio le due vie si percorrono sempre solo per amore e per chi eh, diciamo è nella vita di coppia eh, significa un unico amore esclusivo gratuito chiaramente e oblativo no? ma anche chi si consacra a Dio per lui, Dio o, il, eh, o il Gesù diciamo eh, diventa il destinatario dell'amore della propria vita dedicata completamente a lui in maniera esclusiva, gratuita e oblativa. Eh? E questo lo dobbiamo tenere presente perché eh, la, la vita, sia coniugale che consacrata, ha, appunto dotata di questo sacramento che le rende sacre, l'altra persona diventa sacramento per arrivare al Signore, mezzo a un segno efficace, di una grazia ricevuta dal Signore, una vocazione più che altro, no? È vero che noi, chi si sposa, per esempio, dice sì, lui, mio marito, mia moglie, eccetera, io sono stato bravo, l'ho individuato, l'ho incontrato, eccetera, ma non dimentichiamo mai che chi, chi ha pensato a noi fin dall'eternità è il Signore stesso, è il Signore che ci ha messo sul cammino della nostra vita, quella persona, e ci ha aperto gli occhi che, per dire guarda forse la persona che ho preparato per te forse la persona che ho preparato per te ecco questo ne lo presente. per adesso così. altro bene io penso anche che comunque il dovere di, il dovere di ogni coniuge è quello di portare alla salvezza eterna l'amato e quindi eh, questo è, è proprio la, il compito del coniuge ma andiamo avanti nel titolo ho scritto Uomo giusto vorrei caro Don Carlo soffermarmi su questo aspetto insieme a te, su questo aspetto che ha reso la figura di San Giuseppe unica nella sua giustizia San Giuseppe ci ha insegnato la bellezza nei rapporti che portano ad una vita di pace sì, la giustizia porta alla pace e noi purtroppo che siamo immersi in una realtà dove è stata tolta sia la giustizia che la pace, abbiamo bisogno di ricordarne l'importanza e fare di tutto per imitarne l'esempio. Ci vuoi parlare della giustizia del, dell'essere uomo giusto di San Giuseppe? Sicuramente, è un bel titolo. Proprio G eh, Giuseppe è definito uomo giusto. In effetti nel Vangelo di Matteo, quando si narra appunto. Eh, di Giuseppe si racconta che era uomo giusto e giusto che non voleva, quando si è accorto che Maria a cui era solo promesso sposo, ma non erano ancora andati a vivere insieme, si accorge che era in attesa, no? E allora Giuseppe, definito uomo giusto, non voleva licenziarla per fare un po così. Eh, Fare una, fagli fare una brutta figura, eccetera, eccetera, ma decise di licenziarla in segreto, dice il Vangelo. Ecco, quando diciamo uomo giusto, non dimentichiamo che la parola giusto nella Bibbia vuol dire santo, cioè un uomo retto, un uomo attento, un uomo generoso. E questo ci fa capire come si è preparato la sua vocazione, anche lui, no? È stato chiamato a accudire, a aver cura, De Maria, aver cura del figlio e si è dedicato pienamente, pur in mezzo al suo lavoro, no? Aver cura e dobbiamo immaginare la sua presenza così, molto che accudisce, che, che sta vicino, che corre dietro i bisogni, cerca di offrire il meglio di se stesso, no? Allora vedete che c'è questo pas passaggio dalla sua comprensione del suo ruolo al viverlo pienamente. A lui è stata affidata Maria e, e ai due è stato affidato Gesù. Poi Giuseppe, diciamo, colpiva anche un, un altro ruolo, che era quello di essere il continuatore della genealogia umana per Gesù. Gesù, ecco, figlio di Dio che ha avuto la carne da Maria, eh, proprio dello Spirito Santo, però è inserito in un popolo concreto, eh? Eh, in una tribù concreta. ecco, Giuseppe, di fatti c'è nella pagina sempre di Matteo, genealogia di eh? Giuseppe, eccetera, eccetera, da cui, da cui ecco, eh, che è sposato Maria, da cui è nato il Cristo. Eh? Possiamo immaginare un po' questa cura che aveva. Ecco, per lui erano due tesori, Beh, grandissimi, eh? la, la Vergine Maria e che aveva da compiere una missione grande appunto e soprattutto il pargoletto Gesù. E questo ci dà un grande insegnamento, aver cura l'uno dell'altra nel matrimonio, avere, gareggiare, per esempio nello stimarsi a vicenda, quando si ha qualcosa da dire, ecco, dirlo a parte non aspettare che uno sia stanco oppure non c'è disponibilità, cercare il momento più adatto perché noi dobbiamo eh, recuperare la persona, avere cura anche di, della sua e della nostra intelligenza come abbiamo cura della nostra casa, della nostra dimora e come dovremmo avere cura anche del creato che ci circonda. Eh? Per cui se noi abbiamo cura di noi stessi anche del nostro corpo, non dimenticando mai che anche il nostro corpo è importante, è il Tempio dello Spirito Santo, dobbiamo curare il nostro spirito e tutta la nostra esistenza perché sia secondo i disegni di Dio stesso. ha voluto. Eh? Certo, aver cura del creato che non è ecologismo, anche perché non bisogna dimenticare che eh, non dobbiamo sottomettere al creato il creatore, ma viceversa. Comunque, continuando sul titolo, perché lo voglio sviscerare insieme a te, ho scritto padre e marito da imitare per avere una famiglia unita e felice. Perché ho scritto questo? Purtroppo l'uomo di oggi ha dimenticato tanti aspetti importantissimi del rapporto di coppia, che San Giuseppe invece ci ha uh, fatto uh, vivere, diciamo, conoscendo la sua vita. San Giuseppe con Maria era mite, sottomesso a Dio, ha cresciuto Gesù con amore, lavorava e accudiva la sua famiglia. Non ha mai tradito Maria, la sua sposa. Ecco, se facciamo mente locale e ognuno di noi pensa alla propria famiglia, tutti possiamo sicuramente vedere che uno o più punti di quelli che ho appena citato mancano nel nostro rapporto di coppia. E secondo me è questo il motivo per cui tante coppie sono in crisi. Ci vuoi parlare dell'importanza dell'attenzione reciproca e del fare ognuno il proprio pezzo, pensando al vero bene della nostra famiglia che poi è anche il nostro vero bene, sia da un punto di vista umano che spirituale? Sì, ecco, teniamo presente che al di là del bene di de, de, de, ognuno dei componenti della famiglia, quella che ambe due, qui marito e moglie, devono avere soprattutto a cuore il bene comune, no? il bene comune vuol dire la stessa, il legame che, che chi è credente ha consacrato ai piedi dell'altare, ha chiesto a Dio che sia lui a cementare questo amore, no? che vada oltre la fragilità umana. Per cui marito e moglie devono mettere al primo posto l'altro, perché se uno... Certo di mettere se stesso egoisticamente è già votato alla crisi, al fallimento. San Paolo eh, diceva di accogliersi a vicenda e gareggiare nello stimarsi a vicenda. No? Dobbiamo accettare anche le diversità, per esempio la diversità, uomo, donna, ognuno ha la sua psiche, la sua modo di essere. E uno deve cercare di conoscere l'altra persona anche in questo aspetto. Poi questo ci aiuta a perdonarci con, con generosità. Non dice il Vangelo, non tramonti la Bibbia, no? Non tramonti mai il sole sulla vostra ira, no? E, cioè, quando vediamo che c'è la tensione, magari eh, se immaginiamo che il discorso invece di avvicinarci ci allontana, aspettiamo un attimo, ci diamo del tempo, no? Però è importante poi riparlarle per non tenersi dentro quello che ci sta facendo problema. Va affrontato insieme. Ognuno deve poter esprimere il suo punto di vista e ognuno di noi fare il possibile per cercare di entrare nel punto di vista dell'altra persona, come vedo, no? non arroccarsi. Se, vedono i nostri, se i figli nostri vedono che c'è questa armonia tra papà e mamma questo dà loro molta gioia e dà una sicurezza aiuta molto la loro crescita perché li va modellando sapendo che eh, loro sono una forza per, lo, per il figlio per la figlia eh? se invece uno dei due per esempio l'assista l'altro è, è, è autoritario è chiaro che il figlio va verso dove trova più facile eh, ottenere quello che vuole, no? Allora è meglio magari sbagliare insieme anche nel campo educativo, ma avere una, una voce sola in modo che il figlio sappia come muoversi, no? Poi, eh. allora, la, poi San Giuseppe sappiamo che ha vissuto in maniera spettacolare la sua, la sua, il suo ruolo, no? Perché ha vissuto sempre nell'ombra ha fatto emergere soprattutto la missione del figlio in primo luogo e poi la missione di Maria ed è grande per la sua umiltà eh, quando diciamo questo sembra un controsenso no perché l'umiltà è quella che rende belle tutte le altre virtù tutte le altre virtù senza l'umiltà decadono eh, eh, invece quando c'è l'umiltà è la virtù più apprezzata dal Signore, perché anche Dio che era, Gesù che era Dio um, come dice San Paolo si è svuotato di se stesso per assumere la nostra natura umana simile in tutto a noi eccetto il peccato, evidentemente è la virtù che ci avvicina di più a noi e allora pensando a San Giuseppe direi tante qualità, un grande lavoratore sicuramente, un ottimo educatore, uno sposo molto attento e fedele, un padre affettuoso e un padre che nella semplicità e nell'umiltà e nel silenzio approva e rispetta e segue la missione del figlio, quello che lo chiamiamo patrono delle famiglie, San Giuseppe, no? come è patrono anche della Chiesa Universale. Eh? Se vi capita di trovare magari in internet cercate, c'è una bellissima preghiera San Giuseppe scritta dal mio concittadino San Giovanni XXIII, molto bella, e molto tenera, eh, San Giuseppe. Bene, cercheremo questa preghiera allora. <ride> Senta padre, San Giuseppe e Maria ci insegnano i ruoli di essere uomo e donna, proprio oggi dove si vorrebbe togliere l'identità di genere. Quindi l'essere profondo e naturale di ogni persona. Ci vuoi parlare un po' di questo argomento che insomma eh, va, va di moda purtroppo e sta entrando, più che andare di moda, eh, si sta, sta cercando di entrare proprio nella coscienza dei nostri giovani, deviandoli. Ci vuoi dire qualcosa in, in questi termini? Certo, sì, si può aggiungere qualche piccola cosa, no? perché è un argomento abbastanza... Sì, è molto attuale e forse purtroppo sarà anche di più, no? Per queste differenze che si mescolano come se fosse un gioco, no? Assolutamente no. Quando Dio creò l'uomo, maschio e femmina li creò, eh? maschio e femmina li creò, cioè, obbedue sono immagini e somiglianza di Dio, ma eh, ognuno di loro ha dei ruoli ben, ben diversi e complementari, pari nella dignità. Ma anche complementari, no? Ecco perché tra loro c'è questo legame, tra loro c'è l'attrazione, eccetera, eccetera. Perché ognuno completa l'altro e ognuno porta la sua ricchezza, perché la varietà porta la ricchezza, eh? E allora è importante vivere bene la propria identità, anche sessuale, perché è quella con la quale noi siamo nati, nel disegno imprescutabile di Dio. Non, non abbiamo scelto noi di nascere, no? ci siamo trovati il dono della vita tra le mani e tocca a noi giocarcelo al meglio, sia come uomo che come donna, sapendo che ognuno può dare moltissimo sia alla Chiesa, sia al mondo, sia eh, come ringraziamento a, col, a colui che ci ha voluti su questa terra. E Guarda padre, oltre all'identità di genere ben definita, riportandoci a uomo o donna Dio, Dio li creò, San Giuseppe e Maria ci insegnano anche il concetto di famiglia, proprio loro che hanno vissuto la sacra famiglia. Se noi oggi vivessimo come loro ci hanno insegnato, secondo lei padre, le nostre famiglie rimarrebbero unite nell'amore reciproco e per i propri figli? Ma Certo, io penso proprio di sì, penso. Se noi solo guardiamo i nostri genitori, i nostri nonni, erano famiglie, a parte che, eh, molto lav lavoratrici, erano molto impegnate, e tanti figli, no, eccetera, e per cosa che li reggeva? Non sicuramente l'interesse materiale, non sicuramente la posizione sociale, li reggeva proprio un amore molto disinteressato e gratuito e la ricerca del vero bene l'uno per l'altro eh, questo deve essere sempre presente ed è quello che dobbiamo recuperare ogni giorno, ogni giorno quando i, purtroppo i, gli avvenimenti ci parlano di tante coppie scoppiate tra virgolette di cambi di persone come se fossero un abito che uno si pone, no? Cioè la scelta è importante pensarci bene, chiedere nella preghiera eh, che il Signore ci aiuti e poi un salto di qualità che la più bella libertà che possiamo prendersi è quella di rinunciare alla nostra libertà per compiere la volontà di Dio e mettere le nostre mani, la nostra vita, anche con il rischio della, di... Affrontare la difficoltà con un'altra persona, ma quando c'è la preghiera e il desiderio di camminare secondo il disegno di Dio, le difficoltà vengono superate facilmente. Certo, ci vuoi parlare anche del, del Sacro Mato di San Giuseppe, che è una preghiera importantissima, dove insomma. Sappiamo bene che eh, San Giuseppe dà eh, grandi grazie, ecco, voglio approfondire un attimino questo è, mol, è molto interessante questo perché anche per me è stato lo avevo sentito, ma non l'avevo mai approfondito. E su questo vi riservo magari di un'altra circostanza perché non vorrei liquidarlo in due parole. Eh. Però Va bene. Va bene. ho provato che ci sono, a parte quello che. Diciamo la narrazione del fatto. Mh, ho visto delle invocazioni a San Giuseppe meravigliose, no? che, come le litanie. Noi conosciamo le litanie lauretane, ma ci sono decine di, di litanie, di, di, non solo invocazioni singole, ma proprio un insieme di invocazioni diverse, secondo la sono riferite, a quale santuario, un solo l'oreto, eccetera, oppure quale ordine religioso, i carmelitani, i domenicani, eccetera, se sono a sfondo biblico o a sfondo, diciamo, ecclesiale. E così anche di dare a Giuseppe, di, diciamo che per assimilazione anche Giuseppe lo possiamo invocare in mille modi. Eh, C'è un libro che io ho, che in questo momento non ho portato di mano, ma ce l'ho. Che di un sacerdote salesiano no? che ha scritto un libro proprio su San Giuseppe, che riporta un po' tutte queste invocazioni e anche queste tradizioni. E, e poi ha composto lui eh, un'invocazione un a San Giuseppe sulla riga dell'Ave Maria, Ave Giuseppe, eh? Eh, padre adottivo di Gesù, sia santificato il tuo nome. E poi che il regno di Dio venga, che sia fatta la volontà di Dio in cielo e in terra. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, prega per noi che siamo peccatori e aiutici. Insomma, praticamente sulla falsa riga della bevaria, quando lo eh, trovo, ve troppo offro. E chi andasse alla andass mia vecchia parrocchia, chi è di Torino, andasse alla mia vecchia parrocchia di San Giorgio Martire, entrando a destra c'era statua bellissima di San Giuseppe, e ai, eh, ai piedi della statua deve esserci questa immagine che io ho fatto fare la preghiera che ho fatto stampare. Guarda, Don Carlo, a proposito della tua vecchia parrocchia di Conneria Torino, adesso hai cambiato regione. Ti ho chiesto tantissime volte di venire a Mediugori, ma tu non eri mai pronto. Adesso che si è andato a vivere lontano, così per una dioincidenza incredibile, perché come diceva un altro amico sacerdote, non esistono le coincidenze, ma esistono le dioincidenze, il 19 marzo, quindi fra pochi giorni, io e te, perché sarai la nostra guida spirituale, saremo a Mediugori e festeggeremo proprio in quella terra benedetta questa importante festa, il santo più importante dopo Maria, che ci porta a festeggiare anche i nostri papà, sia vivi che in cielo. Quindi pregheremo in modo particolare sia per San Giuseppe che per i nostri papà, certi che a Mediugori ci sentiremo spiritualmente a loro, uniti ovunque siano. Però, proprio perché festeggeremo insieme io, te e i nostri amici che verranno con noi a Mediugori, San Giuseppe, vorrei chiederti, proprio te in qualità di sacerdote che non ti sentivi pronto a fare questa esperienza di Mediugori quando pochi mesi fa l'hai, come dire, vissuta stai già ritornando perché questo cambiamento che cosa, che cosa ti ha colpito a Mediugori <ride> non mi aspettavo questa domanda Ma diciamo mi è venuta che... così <ride> diciamo che avevo era anni che desideravo andare avevo resistito perché c'era una doppia movimento in me. C'era una grande attrattiva perché mi incuriosiva la cosa, no? e tanti racconti di chi c'era stato. Allo stesso tempo un timore perché è come, eh, non so come dire, di essere troppo coinvolto, non so come dire, no. <ride> fa ridere la cosa un po'. Se ci penso mi è da ridere, ma già per esempio l'avevo già decenni fa, con i primi tempi, della dell apparizione di Giugorie, eh, diciamo di un mio amico carissimo che viveva, eh, ha lavorato decenni in Vaticano e aveva a sua volta un amico carissimo, sacerdote eh, messicano che poi è diventato padre scrittore del Pio il pontificio collegio, collegio messicano eh, di Roma, che era molto messicani, molto devoti la Madonna di Guadalupe, eccetera, eccetera, sono stato anch'io un paio di volte, e eh, l'ha accontentato, no? Poi quando è andato lì, mi chiesto, un ma cosa ne dici di questi di fatti qui? Era? Lui mi ha detto semplicemente questo. È chiaro che la Chiesa, ma siamo agli inizi, agli anni 90, la Chiesa va con prudenza. Io ho notato una cosa, due cose anzi, che lì tantissima gente si prega, si confessa e si, confessa e si converte. E siccome Gesù dice nel Vangelo, che dai loro frutti li riconoscerete mi ha detto tira tu le conclusioni 2 più 2 fa 4 per cui io non ho ancora la chiarezza assoluta non posso dire non, non, non è il mio campo nel senso che non tocca a me in questo momento però io ho notato questo e questo dalla quel, da quel giorno mi aveva incuriosito devo andarci a cioè chi impiegato impiegato un po' di anni dal secolo scorso <ride> comunque adesso andiamo per la seconda volta questa dimostrazione che è Maria che chiama, i tempi eh, sono suoi, quindi allora. assolutamente quando noi ci sentiamo chiamati cerchiamo di rispondere a questa chiamata perché comunque secondo me essere ai piedi di Maria è la cosa più importante al mondo sì. e quindi non Poi. dobbiamo perdere questa occasione se, può, se vuoi aggiungo già questo, che eh, io sono andato lì, non ero prevenuto assolutamente, ero curioso, era un po' così, no? Mi ha colpito moltissimo, anzitutto eh, la, la la preghiera, tanta gente che prega tantissimo, proprio, seconda, la gente che viene da tutte le parti del mondo, ma incredibile, no? c'erano anche lì nel nostro hotel, c'erano eh, da, da Parigi, da, dall'Equador, c'erano insomma da, dalla Colombia, ho fatto anche amicizia, eh, chiaramente con lo spagnolo mio. E poi, e poi pensavo, una de, delle piccole dubbi che avevo, ma sarà pieno di vecchietti, vecchietti? No, era pie, pieno, è pieno di giovani, di ragazzi, di, più di giovanotti, cioè, capito? e anche famiglie giovani, bambini, spalla, del papà, mamma, ci cioè, capito, sono rimasto colpito da questo, eh, questa effusione dello spirito, una cosa incredibile, l'universalità della chiamata, eh, la Madonna che chiama da tutte le parti del mondo, e mi sono trovato proprio, proprio molto, molto a mio agio. Assolutamente d'accordo, è quella cosa eh, che sorprende, perché le persone in generale immaginano la fede come qualcosa di noioso, ripetitivo, in realtà non si rendono conto le persone che la fede è in realtà un, un qualcosa di completamente gioioso, completamente eh, sempre nuovo. E invece è il male il peccato che è ripetitivo ed è un qualcosa che ti eh, oscura il cuore. La fede ti dà gioia e ti dà vita. E questa gioia e questa vita, l'hai raccontato tu, L'hai sperimentata a mediumori vedendo famiglie giovani, bambini eh, e bellezza eh, in tutto quello che c'era, ecco, da vivere. E eh. poi anche di eh, vedere tanta gente no, che ti saluta, non ci siamo mai visti, sorridenti, le vedi cioè, dipinte in, in volto la gioia del credere, proprio, no? Certo. Poi, poi ho visto i, le, dove sono i confessionali 80-90 sacerdoti in contemporanea. Ma chi, chi ha mai visto uno spettacolo così davanti al professionale, cosa incredibile, cioè certo. troppe, troppe le cose che mi hanno riempito il cuore. Sì. Scusatemi, mentre parlavamo di Mediugori mi stavano chiamando da Mediugori, quindi ho solo risposto che richiamo subito. Allora io a proposito di Mediugori faccio un invito, proprio perché domani partiamo, quindi oramai per questo no, ma chi desidera venire con noi, eh, il prossimo pellegrinaggio lo faremo dal 29 aprile al 3 maggio, quindi saremo lì per il 2 maggio e se volete maggiori informazioni potete scrivermi. Quindi caro Don Carlo, ti mando subito a dormire perché domani dobbiamo essere belli riposati per questo bellissimo viaggio che ci attende e per vivere veramente questi giorni di paradiso, li chiamo io quando si ria Mediugori. Eh, chiedo agli amici che ci ascoltano di attivare le, con, le notifiche e condividere questa diretta e però prima di andare a dormire Don Carlo ti chiedo se ci eh, guidi in una breve preghiera e se ci dai la benedizione certo, eh, sicuramente allora, citiamo un Ave Maria e poi vi do la benedizione con molta semplicità Grazie. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te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 Grazie Giancarlo, a te dico a domani, agli amici sì. che ci seguono dico a giovedì prossimo per la prossima diretta, e ringrazio tutti ma in particolare te perché come dice la mamma celeste l'ha detto per anni durante i messaggi del 2, voi sacerdoti siete i suoi figli prediletti quindi che dire, sì. una grande grazia poter avere delle vostre... Mh, la vostra presenza e comunque, come questa sera, le vostre riflessioni, le vostre meditazioni. Grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie a chi ha collaborato per questa trasmissione e che Signore accompagni e benedica a tutti quelli che la vedranno, l'ascolteranno. Ok. Chi da ha collaborato grazie. si chiama Giovanna, che salutiamo. Grazie, Giovanna, <ride> grazie, grazie. Ciao, Ciao grazie.